ben trovati e allora in questo video vi farò vedere la nuova la nuova feature che farà parte della prossima versione di QGIS parlo della 3.26 bene NIAL ha appena aggiunto nel core di QGIS e in particolare nel plugin core georeferenziatore la possibilità di georeferenziare anche layer di tipo vettoriale si trova nella stessa interfaccia del georeferenziatore raster ora è come se fosse unica unica cosa per per correttezza eh, lo dice anche qua neal questo lavoro l'ha iniziato alex come vedete però poi Niel è stato sponsorizzato dal, dal gruppo degli utenti di QGIS danesi e di conseguenza lo ha ultimato lui. Bene, andiamo a vedere come funziona e come utilizzarlo in QGIS. E allora, ho eh, preparato questi due layer, Italia, Regioni, quindi sono tutta l'Italia e da questo ho estratto manualmente, per fare naturalmente l'esempio, la regione Umbria, l'ho portata qua, quindi l'ho spostata, l'ho ruotata e l'ho scalata. Questa qua, quindi è la stessa regione, però ripeto, spostata, ruotata e scalata. Bene, ora la voglio ricollocare giuste, nella giusta posizione spaziale, geografica. Quindi questa è una tipica operazione che si fa tramite una georeferenziazione in questo caso potrei fare anche manualmente ma diventa complicato vi faccio vedere come si fa in modo molto rapido utilizzando appunto il nuovo georeferenziatore di vettori e, e, e di vettori appunto allora questa volta non si trova più nel menu raster ma si trova nel menu layer perché ripeto riguarda entrambi i layer vettoriali e raster georeferenziatore eccolo qua ecco qua il georeferenzatore, naturalmente io dalle opzioni, cioè non dirò nulla di nuovo sul georeferenzatore che dovete già conoscere, la parte di cui farò vedere è la parte del georeferenzatore vettoriale Ecco, naturalmente dalla, in questo caso l'ho fatto dalla configurazione, io ho detto da qua mostra finestra agganciata tutto qua è, ok? bene, allora come vedete qua la prima cosa che notiamo è che ci sono due bottoni uno apri raster, l'altro eh, apri i vettori come vedete tutte le icone sono uguali se andiamo su preferenze, andiamo su configurazione vedete sono, praticamente è rimasto come era prima se andiamo sulle proprietà eh, scusate non ho caricato nulla quindi nessuna proprietà nelle impostazioni di trasformazione come vedete è praticamente la stessa finestra ci sono gli stessi tipi di trasformazione lineare, helmet, polinomiale 1, 2, 3, il tps e il proiettivo. Vedete, è perfettamente uguale. Cambia solamente il modello o raster o vettoriale. Crea solo il file word file, usa 0, imposta la risoluzione finale e così via. Ok, qua c'è anche salvo i punti gcp e direttamente caricalo nel progetto ok io devo fare un semplice helmet perché in questo caso devo, devo solamente ruotarlo scalarlo e riposizionarlo e, file di uscita in questo caso a me non ho caricato ancora nulla quindi fatemi caricare prima qual qualcosa e poi quella finestra si autocompila da sé allora in questo caso vado su open vettori compare questa finestra e da qua, siccome io ho creato un progetto e all'interno ho messo questi due layer, Italia-Regioni e Umbria da georeferenziare, la vado a cercare qua dentro. Ok? Quindi vado sul home del progetto e la trovo qua. Ok. E la carica. Appena la carica, se andate a vedere sull'impostazione, già, vedete, riconosce il sistema di riferimento. Questo scelgo io, il tipo di trasformazione, e qua già lui mi suggerisce il file in uscita. GCP, no, io voglio un SHP per adesso, SHP, va bene, eh, salvi i punti, ok, e eh, caricalo appena finisci, ok, ok, bene, fatto ciò, non devo fare altro che eh, la georeferenziazione, e quindi inizio, vado qua come si fa classicamente, vado qua, scelgo un punto, Qua una cosa che ora suggerirò, vediamo se è qualcosa di intelligente o meno, qua ci vorrebbero gli snap, in modo tale di andare a prendere perfettamente il punto, volendo, qua non, non vedo snap da nessuna parte, modifica, elimina, visualizza, non ce ne sono, pannelli, non c'è la possibilità, anche se qua vedete ce l'ho attivato, ma queste sono attivate nella map canvas, non qua, infatti vedete qua, non mi dà la possibilità, comunque, Vado a prendere questo punto, zoomo, prendo questo punto, al solito compare la solita finestra, ora qua o scrivo io manualmente i punti, questo è il sistema di riferimento d'arrivo per me va bene, e gli dico dalla mappa, ok, dalla mappa, questo punto qua, vedete qua c'è un altro bug da segnalare, per amico mi sposto il punto dovrebbe rimanere qua, ma rimane là dopo che ho dato ok da qua, Comunque è questo punto qua, questo spigolo, se vado da qua, e questo spigolo qua. Qua nella map campus funziona gli snap. Quindi faccio così, ok. E quindi ho messo il primo punto, secondo punto lo vado a prendere qua. Dove c'è questa eh, allora c'è questa e questa? Mi sposto qua eccolo qua questa punta qua e questa punta qua, quindi vado a prendere questo qua, dalla mappa, questo qua, ok, c'è sempre la possibilità di utilizzare questi strumenti qua, collega il geoferenziatore, vedete qua, ora si sì, sono entrambi, se sposto uno, l'altro ci va presso, che più o meno QG scalco la posizione tramite questi due punti, bene, ora vado a prendere questo, parte qua che dovrebbe essere questa qua sotto vedete qua quindi prendo quest'angolo questo punto qua allora, dalla mappa ehm, quindi è così è così dovrebbe essere questo ok se più o meno ci siamo residuo map 2 metri 2 metri su immaginate questa scala che è eh, l'Umbria un'intera regione 2 metri non sono nulla bene vado a prendere quest'altro punto qua questo qua dalla mappa e questo qua ok quattro punti va bene con elmer sono sufficienti 4 punti vediamo di fare alcune correzioni perché qua due metri addirittura il punto 1 punto 1 e andiamo zoomiamo, ecco qua lo vado a spostare con gli strumenti sposta vedete qua lo prendo e lo porto qua ecco qua sono tutti 0,0,0 va bene potrei ancora migliorare la 39 è sempre il punto 1 non, non l'ho fatto ancora bene ecco qua da qua lo sposto ancora qua ok 0,30 va bene per me va bene potrei mh, migliorarla ancora ma va bene così fatto ciò se sono soddisfatto, basta pigiare questo, avvia e Vedete, istantaneamente, pam, l'ha portato qua. Umbria GeoRef Modified. Ed eccolo qua. Possiamo zoomare per andare a vedere, più o meno ci siamo. Corrisponde perfettamente. Veramente eccezionale. Complimenti a tutta la comunità e anche al gruppo oh, di... Eh, il gruppo di degli utilizzatori danesi. Ciao, alla prossima!